Bene, adesso eh, arriviamo alla terza e ultima parte che invece è legata agli usi degli strumenti per, per la scuola. Allora io introduco un attimo soltanto dandovi dei riferimenti dove voi trovate il modo per collaborare con Porta Aperte Sul Web partendo dal sito www.portaapertesurweb.it Allora, potete scrivere cliccando su contatti potete andare a frequentare i nostri cosiddetti spazi social potete ad esempio scendendo in basso, in basso della pagina andare a iscrivervi alla mailing list del gruppo Porta Aperte sul web mailing list storica nata nel maggio del 2003 che ormai ha raggiunto e superato i 15.000 messaggi con una media considerato i mesi estivi di oltre 130 messaggi al mese e sono buona parte di queste delle richieste di aiuto tecnico, Cioè, togliamo magari un 10-15%, magari dei momenti topici, un po' di salute, auguri o altro. Però, molti di questi, la stragrande maggioranza è proprio risposta a problemi, dove noi possiamo porre qualsiasi domanda, sia legato ai temi del mattino e sia legata all'uso di vari CMS, e possiamo trovare a risposta. Penso che i frequentatori della lista possono confermare in modo assai partecipato e piuttosto celere. Questo vale sia per chi utilizza CMS Drupal, presidiato in maniera veramente straordinaria da Nadia Caprotti e da tanti altri, sia il, chi utilizza CMS WordPress e in maniera magari meno... Diciamo, ancora consolidata perché loro usano più altri strumenti coloro che utilizzano Joomla frequenta la nostra lista anche la persona che è a riferimento diplone e la persona che è riferimento del quinto CMS che fa parte un po' della nostra proposta alle scuole che si chiama E107 quindi mail in list, strumento forse principe di contatto e formazione se siete registrati bene se no cliccate e se siete interessati ovviamente su questo link e troverete la modalità per registrarvi ci sarà semplicemente da attendere un'approvazione un altro strumento partecipativo è il wiki di Porte Aperte sul Web eh, che ci ha regalato e realizzato Paolo Mauri dove riportiamo, a seconda di vari contenitori, uno spazio per fare un po' una sorta di punto della situazione di risorse e di eh, diciamo, studio di settori, in particolare adesso noi preme in, in maniera eh, maggiore lavorare sul nuovo decreto trasparenza dove trovate già la possibilità ad esempio di scaricare il piano triennale sulla trasparenza del C. Castellucchio di Mantova e che può essere un valido esempio no, per realizzare quello della propria scuola, ma potete anche andare direttamente nella sezione Trasparenza Privacy e accedere a un documento in pdf un po' più leggibile rispetto a quello che è presente in normativa, direttamente col link al sito www.secretotrasparenza.it che tra l'altro è gestito da Ernesto Belisario, oppure accedere all'allegato A con una sorta di segnalibri interni che vi consentono di passare dalla singola voce della legato all'elemento diciamo, spiegato nel decreto legislativo, ma soprattutto avrete modo di passare poi scusate, alla sezione con la proposta invece operativa, quella di cui parlavo stamattina, è stata messa sul wiki una decina di giorni fa dall'Istituto Complessivo Galilei di Reggio Emilia. E che con Mario e altri stiamo cercando di completare con eventuali note. Ecco, qui vedete c'è proprio no, la proposta che il gruppo di lavoro ha fatto per l'implementazione dei contenuti del legato A nei siti scolastici. Quindi è una declinazione secondo appunto le necessità dei siti scolastici. Modo, in modo analogo si può vedere anche qualcosa rispetto all'arco pretorio e poi curiosare sulle altre sezioni poi altri strumenti che noi mettiamo a disposizione delle scuole è il canale di Porta Aperte sul web, su Youtube il canale Porta Aperte su, Porta aperte su Youtube annovera ormai più di 100 filmati che sono in buona parte dei video tutorial per l'utilizzo di vari CMS, compresi anche gli ultimi video tutorial prodotti per la sottocomunità di Joomla e i tre video tutorial, molto interessanti più che video tutorial, sono registrazioni di aula virtuali sulla sicurezza dei CMS Drupal, Joomla e WordPress, tenuti da grandi esperti del settore, Drupal Mario Varini per WordPress. Paolo Valenti di Wordpress Italia e per eh, Joomla Gianluigi Penizzari peraltro una serie la vedremo dopo di video tutorial riferiti strettamente a Drupal sono linkati direttamente dal modello Drupal eh, a cui accederemo tra poco ultimo punto di riferimento è la mappa crew map analoga a quella che ci ha mostrato Paolo Mauri sulle scuole che utilizzano CMS, eh, modelli CMS realizzati da porte aperte sul web vedete che c'è una un'ampia rappresentanza nazionale quindi questo dà anche ragione alla nostra volontà di mantenere aperte le, le porte alle collaborazioni tra le varie regioni e vedete che in realtà tra questi 300 30 siti realizzati con i nostri strumenti, noi ne abbiamo realizzati con tutti i CMS e in particolare diffusi su tutto il territorio nazionale. Sono 18 regioni italiane che utilizzano i nostri lavori. Perché è preziosa questa mappa? È preziosa perché è uno strumento di contatto molto significativo, a seconda di dove uno... Lavora, ha la possibilità di ampliare la mappa e trovare scuole vicino questa mappa può anche essere, può essere vista filtrandola per il CMS e quindi veramente avete la possibilità di creare quella sorta di lavoro territoriale anche in sede che integra il lavoro online attraverso una presenza attiva di risorse con l'idea di realizzare nei singoli territori proprio dei centri di sviluppo autonomi in grado poi di supportare al meglio le scuole del territorio stesso. Ma adesso...